Il... adesso con la videocamera non riesce a inquadrarlo bene no no qualcosa si vede si chiama castelletto monti liberati in realtà non è molto storico è del 1913 adesso vedremo un'immagine poi se ci sarà tempo se si è passato da via rotondi in realtà c'è un punto dove si entra, si entra alta, si e c'è cioè, oltre la... la banca esatto dopo la banca si. Sì. E in realtà, oltre al castelletto, anche la villa dei Monti è fatta con quello stile. E nel 1913 il primo proprietario è stato eh, Giosafatti Rotondi, se mi ricordo bene, che era un capitano che ha, non è andato in guerra, non è tornato, allora l'hanno venduto ai Monti. È, è uno stile un po'. Un po un po' antiquato nel senso che erano operazioni che si facevano nell'Ottocento sì. cioè si prendeva lo si copiava lo stile del 400 un so, po' castello sforzesco un po' filarete e si facevano delle cose del genere in, Adesso, un po sì, in realtà c'è una, una cosa simile alla torretta di sconté al parco di Monza dove se andate a guardare ha uno stile anche se in realtà è diverso perché ha una torre non ha cosa una torre recupero magari ci sono anche dei pezzi dei pezzi di qualche monumento antico. Quale eh. stile è questo? Della casa per ragni. Sì, in giro ce n'è parecchio secondo me. Sì. parecchio, insomma. Qualcuna c'è perché era, era una moda nell'Ottocento copiare, copiare queste cose. Qui elementi architettonici. La torretta vedete assomiglia un po' a quella del castello sforzesco sì. Poi. Queste si chiamano bifore, oramai sapete cosa sono perché le avete visto? le avete viste alla, la torretta. Esatto, alla torretta Belvedere di Villa Maga e qui come possiamo vedere molto meglio la, il sostegnino in mezzo, la finestra divisa in due, per questo si chiama bifora. Questo è un tipico balcone del, del 400. queste sono... Finestrelle ad arco acuto, quindi si distinguono dal primo al secondo piano della finestra, questo è un piano rialzato, vedete c'è uno zoccolo qui, uh -huh. un po' come il castello Sforzesco, e questa è l'entrata. Qui ci sono, queste si chiamano aperture a ogiva, queste piccoline, ce n'è un'altra qua che non si vede nella foto, quindi effettivamente sembra un, sembra un, un, un, castelli, un castelletto costruito nel 400, in realtà è, è una una riproduzione no. diciamo... sì, una specie mm -hmm. di riproduzione, un costruire con stile vecchio, non mi viene una parola, un concetto sì, qua, io. perché io. È che andava di moda nell'Ottocento, in infatti è tardo in questo senso, che era una moda ottocentesca di fare, fare le case come erano ai tempi